Buongiorno a tutti, un saluto particolare anche a chi ha partecipato al uh, gruppo Network per i soldi. Io sono, un, uh, sono stato un povero e angosciato, oggi sono un po' meno povero ma giulivo e per domani ho intenzione di diventare forse non povero, sicuramente giulivo, ma proprio sicuramente non più angosciato. Se, eh, siete degli, eh, se avete partecipato ai, ai freelance del passato, sicuramente avrete sentito la presentazione appunto, di Alessandra che si intitolava I conti di una libera serva. In quella presentazione Alessandra con un foglio di calcolo ci spiegava come capire quanto eh, farci pagare, quanto dover lavorare per mantenere il tenore di vita che decidavamo. In questa presentazione voglio raccontarvi come uso quello strumento e uso soprattutto il budgeting per realizzare il tenore di vita di cui, eh, che ho deciso di avere. Lo faccio attraverso un'app, un sito web che si chiama Unida Budget, è un'app a pagamento, sono gli 80 euro meglio spesi della mia vita, anzi gli 80 dollari, e eh, mi aiuta, no, questa quest app mi aiuta a pianificare il mio anno e soprattutto a raggiungere gli obiettivi economici delle spese che devo tenere, senza avere più sorprese, né angosce, né eh, timore di non riuscire ad arrivare a gestire il fine mese. Portiamoci al 31 dicembre di quest'anno. Siamo pronti per andare a festeggiare il, il Capodanno, Abbassiamo la sala cinesca e iniziamo a fare dei conti. Dobbiamo segnarci dei numeri. Il primo è quanto abbiamo fatturato. Il secondo è quanto abbiamo speso per portare avanti la nostra attività, ma soprattutto quanto abbiamo incassato. Ci sarà sicuramente, anzi io vi auguro di no, ma ci potrebbe essere una discrepanza fra quanto abbiamo fatturato e quanto abbiamo incassato. E questa discrepanza potrebbe essere un qualcosa di fisiologico nella nostra attività, no? quindi sapere che comunque un 5% di differenza c'è sempre. Ci tornerà utile capire questa, questa differenza e la mettiamo lì da parte. Se sappiamo quanto abbiamo fatturato, in base al regime fiscale che abbiamo e con l'aiuto del commercialista, possiamo tirare giù dei conti della serva, appunto, dei conti eh, grossolani, per capire quanto dobbiamo pagare per l'anno 2020 di contributi e quanto dobbiamo pagare per l'anno 2020 di tasse una volta che consegneremo la dichiarazione dei redditi. Nel frattempo avremo pagato già degli anticipi per cui in realtà ci rimarrà un saldo che dobbiamo pagare. Ora, se siamo stati bravi, i soldi per pagare quel saldo sono già nel nostro conto corrente. Perfetto. Se non siamo stati bravi, dobbiamo lavorare per avere quei soldi, per pagare dopo sei mesi il saldo. Perfetto, andiamo a cena. Il giorno dopo, riapriamo la sala cinesca e rifacciamo, riprendiamo i nostri numeri e facciamo la pianificazione dell'anno. Pianificazione che eh, viene fatta rispettando tre regole che tutti noi dovremmo conoscere, anzi sono sicuro che conosciamo, però così ve le ripeto. Prima regola, si fattura sempre di più dell'anno prima. Di quanto? Del 5, del 10, del 15%? Dovete deciderlo voi. Perché si, fattura di, si deve fatturare di più? Perché se fatturo di più, a fine anno avrò un saldo poi da pagare. Se fatturo uguale, avrò pagato gli anticipi e con le tasse sono a posto se fatturo di meno ho pagato di più di quanto avrei dovuto e questo non ci piace per cui primo obiettivo da darsi è quest'anno quanto voglio fatturare di più lo decidete voi in base all'aria che tira alla vostra alle idee che avete a quello che avete sentito in giro a quello che avete già, già in casa seconda regola le tasse relative a un determinato anno, si pagano con i soldi incassati in quel determinato anno. Abbiamo detto prima, se siamo stati bravi, i soldi sono già in cassa. Se non, facciamo, se non rispettiamo questa regola, andremo a togliere soldi dal, da quanto guadagnato nel 2021. E questo non è buono. Terza regola, questa la sapete tutti e mi aspetto un, un coro dai commercialisti in piazza, ci hanno detto sempre, esiste il fatturato meno le tasse meno le spese uguale il profitto e il margine. Il profitto più che altro. Proviamo a ribaltare questa idea, questa equazione e calcoliamola così. Abbiamo il fatturato, abbiamo le tasse, mettiamo il profitto che noi decidiamo di avere uguale le spese che posso permettermi di fare durante l'anno per la mia attività. Ragionare in questo modo, cosa significa? Significa innanzitutto che il mio profitto lo, lo proteggo, perché lo, lo innalzo di, di importanza. E seconda cosa, mi do un tetto alle spese che, voglio, che posso sostenere per l'anno. Ovviamente deve essere un'equazione sostenibile, perché se le spese non sono, se non sono sostenibili, devo intaccare per forza il profitto. Però, almeno così, mi do, in quei numeri che mi servono all'inizio di anno, mi do un altro po' di, di, di riferimenti. Tenete presente anche un'altra cosa? Se non sono stato bravo l'anno prima, e quindi non ho i soldi sul conto per pagare i saldi, ovviamente ci rimetteranno il profitto e le spese. Quindi avrò meno quel computer che mi serve e non me lo posso comprare, Oppure, quella vacanza che pensavo di farmi non me la posso fare. Bene, abbiamo le nostre regole, si inizia a pianificare. Quanto voglio fatturare di più quest'anno? 10, 15, 20%? Mettiamo 10. Mi faccio la mappa dell'anno. A gennaio dello scorso anno, quanto ho fatturato? Col 10% in più, quanto viene? i contratti che ho in essere oggi mi permettono di raggiungere quell'obiettivo oppure devo trovare altri clienti quali saranno i mesi più difficili durante l'anno quel cliente che sto, che sto corteggiando entro quanto me lo devo portare a casa per essere sicuro che marzo, aprile, eh, maggio sono, sono, sono al sicuro se mi capita una pandemia dove mi sistemo qual è Entro quanto devo assolutamente correre ai ripari. Sono stato così bravo che sono avanti. Allora posso permettermi di accettare quel lavoro per quei ragazzi che stanno iniziando adesso e che non hanno soldi ma che fanno un progetto che mi piace tanto. Insomma, posso disegnarmi uno scenario, una mappa nel quale muovermi. Questa mappa ovviamente ogni tre mesi andrò a controllare che effettivamente sono, la sto rispettando e questo è importante Mi ho detto ho deciso il fatturato più o meno ho capito dove sono le cose so quant'è più o meno quella percentuale di differenza fra fatturato e incasso allora posso già il primo gennaio farmi grosso modo un'idea di quanto pagherò di contributi e di tasse per l'anno sempre come pianificazione Fin qui i numeri. E adesso vi racconto lo strumento. Unida Budget è un'app, è un sito web che nasce per il personal budgeting. Come ce ne sono tante di app di questo tipo. Però ha una differenza rispetto a tutte le altre. Le app di personal budgeting che ci sono e che sono molto diffuse e che probabilmente molti di voi utilizzano, che cosa fanno? Mettete una lista di eh, voci di spesa, la casa, la macchina, l'assicurazione, il supermercato, il telefono, e poi ogni volta che fate una spesa andate a classificare che tipo di spesa è. E queste app sono molto utili per dirvi come avete speso i vostri soldi, che è interessante, però è una fotografia del passato. A noi quello che serve invece è pianificare il futuro. You need a Budget fa... Fin qui la stessa cosa, C ha le sue belle voci di spesa. Quando voi fate una spesa andate a dire è quella voce lì, però in realtà non sono solo voci di spesa, sono budget. Che cos'è un budget? Definiamolo. Un budget è una spesa che io pianifico di avere e che quindi devo coprire con dei soldi. Cosa significa in soldoni? Prendiamo per esempio la spesa dell'assicurazione dell'auto. Io so che arriva tutti gli anni a giugno e sono 600 euro. Se io aspetto che mi arrivi, che mi scada, devo tirare fuori 600 euro. Ma se io so che arriva a giugno, posso tranquillamente mettere una fettina di soldi, dei miei soldi in quel budget e poi a, a giugno, quando arriverà la spesa, avrò i soldi disponibili. Quindi, questa app ti porta a dare un compito a tutti i soldi che tu hai o incassi. Per cui hai la lista delle spese, hai la lista dei budget, divisi come vi pare a voi per categoria, mettendo prima quelli del compito più importante, cioè la cosa che più vi sta a cuore raggiungere, e assegnate dei soldi. In più c'è un'altra cosa, l'app vi permette di creare dei goal, ovvero, e qui arriva il punto cruciale eh, possono essere goal di vario tipo esempio voglio crearmi un fondo di emergenza metto ogni mese 50 euro su quel fondo l'app ti dice perfetto, devi mettermi 50 euro devi assegnare il compito alla la prossima fattura che ti arriva incassi, hai un'entrata 1500 euro 50 li devi assegnare al, come scopo mi devo creare un fondo di emergenza Oppure può esserci un secondo gol che è un gol di spesa, a una determinata data. Voglio, devo pagare l'assicurazione dell'auto, a giugno sono 600, 600 euro, mancano nove mesi, l'app ti dice questo mese devi assegnare 66 euro a questo gol In maniera tale che poi ogni mese metti 66 euro, alla fine arrivi a 600. Se ne metti di meno, adegua il calcolo mese per mese, se ne metti di più, Sarà più facile. Oppure c'è un altro tipo di gol che è quello di spesa. Voglio farmi una vacanza l'anno prossimo, ad agosto, valuto che siano 2.000 euro. L'app mi aiuta a mettere la cifra ogni mese per quel tipo di compito sapendo che il biglietto dell'aereo magari lo compro a marzo che trovo un'occasione. Però lo vado a prendere da quel budget che nel frattempo ho costruito. Torniamo ai nostri numeri. Che budget ci servono noi per diventare più bravi? Beh, innanzitutto serve un budget del valore dei contributi annui che io ho previsto di andare a spendere. E lo stesso per le tasse. Faccio un budget da, qui, da gennaio a dicembre della somma dell'intero anno di tasse, e dell'intero anno di contributi e ogni mese l'app mi dice, bene, se vuoi stare puntuale, con questo obiettivo, ogni mese devi mettere questa piccola somma in quel budget lì. Nel frattempo capiteranno gli anticipi, ma è, gli anticipi sono all'interno di questa spesa, per cui non li sentiamo. E si finisce di parlare di anticipi. Ora, eh, è importante, se non vi è chiaro il meccanismo degli anticipi, cioè fatevelo spiegare bene dal commercialista, ma comunque non è più un'angoscia se non sono stato bravo l'anno prima beh allora devo prevedere altri due budget contributi dello scorso anno e, e tasse dello scorso anno e sarà un budget di sei mesi quindi ho sei mesi di tempo per andare a coprire anche quella cosa e capite che allora è meglio essere bravi, è meglio lavorare su tutto l'anno, però vi posso assicurare una cosa, questo metodo vi permette di risolvere una volta per tutte il problema dell'anno precedente. Ehm, esiste anche un altro, per esempio io creo anche un altro tipo di budget, io credo anche dei budget per l'IVA. In realtà potrei creare un budget solo, dove accumulare tutte le, tutte le quote IVA delle fatture che faccio e poi andare, eh, a, a, lì, a, andare a pescare lì i soldi per degli F24 trimestrali, ma a me piace avere quattro budget, uno per ciascun trimestre. Perché? Perché bisogna godere. Per godere che cosa si fa? Si io li metto per trimestre. Quando arriva l'F24 della commercialista, il più delle volte è inferiore alla cifra che io ho accumulato, per cui pago l'F24, noto con piacere che esiste una piccola somma che, era, che aveva il compito, devi pagare l'IVA del primo trimestre, che non serve più, e la sposto a un altro obiettivo, tipo, devo pagare i contributi dell'anno prima. E quindi alleggerisco, raggiungo, più velocemente l'obiettivo che, che volevo coprire e questo mi succede quattro, minimo quattro volte l'anno dopodiché se ho fatto dei calcoli grossolani ovviamente sul, sul calcolo di quanto voglio, devo pagare di contributi e di tasse su tutto l'anno e non mi sono lanciato anzi, nessuno penso che si lanci nel, nello stimare ma si può fare, nello stimare eh, quante di quelle spese sono deducibili, quante delle spese sono detraibili, però se uno ha sempre, lavora sempre allo stesso modo potrebbe anche dire, dare delle quote e metterci dei numeri più o meno grossolani, mi capita anche quando mi arrivano gli altri F24 perché se non ho calcolato al, al, al centesimo e non lo fa nessuno, non è neanche necessario è un mestiere dei commercialisti dirti al centesimo quanto è però te lo dicono a maggio ed è troppo tardi maggio, a noi serve a gennaio anche lì avrò dei, delle quote, delle somme che avevano un compito, esposto altrove il meccanismo è questo l'app è un pochino all'inizio eh, complicata da digerire ma è estremamente potente per fare queste cose qui vi dicevo un'app a pagamento, um, sul, sul sito, di, su, su Facebook, poi se volete mi chiedete un codice di, di affilazione, io posso darvi 30 giorni in più di, di prova, perché ci, vogliono, ci vuole un pochino di tempo per prendere confidenza. E soprattutto per decidere quali sono i budget che per noi sono molto più importanti. Quindi qual è il problema che hai? il problema è che non sei ancora nella, nella logica... Di, avere, di dover pagare le tasse dell'anno prima con dei soldi che non hai? Bene, allora quello deve essere il tuo primo gol. Oppure hai un mutuo? Perfetto, allora quello che ti avanza da una parte lo puoi mettere nel mutuo e quindi arrivare a pagare una rata in più e accorciarti il tempo. Oppure hai bisogno di un computer nuovo? Allora ci, devo, ci arrivo il più presto possibile e mettendo, che so, un, un gol da qui fino al prossimo um, uh, Black Friday, ad esempio. I vantaggi di quest'app sono molteplici. Il primo è la consapevolezza. Prima di tutto perché dovete impostare i vari goal e quindi farvi una domanda. Quanto, quanto vale quella cosa lì? Quanto tempo mi serve per raggiungerla? E l'app ti aiuta. La consapevolezza anche nel momento in cui fai una spesa superiore al budget che avevi previsto. Succede, non può non succedere. Una cosa che succede, tanto quanto capita che tu hai fatto un budget e la spesa è inferiore, tanto capita che la spesa sia superiore. Beh, In quel caso però l'app immediatamente nel momento in cui fate la spesa vi dice, ok, di questa cosa qui i soldi non li avevi, li devi prendere altrove. E quindi... Cosa va, da, dove, da quale budget sposto per andare a coprire lì lo decidete voi in base a quello che arriva più lontano a quello che mh, potete gestire meglio però è una decisione che prendete immediatamente è scegliere immediatamente visto che la coperta è troppo corta se scoprire il piede destro o scoprire il piede sinistro ed è una consapevolezza molto importante secondo punto di vantaggio è un calcolo che l'app realizza e vi dice quanto tempo di una media su tutti gli euro che voi avete gestito come budget, quanto tempo passa fra assegnargli un compito e spenderlo questa viene chiamata age of money vi rendete conto utilizzando quest'app che quando questa Age of money raggiunge i 30 giorni vuol dire che voi non state più ragionando sulla fine del mese, che il vostro conto corrente sale perché avete accumulato comunque dei soldi a cui avete dato un compito in là nel tempo, quindi quello inevitabilmente salirà. Ma soprattutto le spese non sono più mese per mese, si inizia a perdere la prima angoscia, non riesco ad arrivare a fine mese non solo. Quando si continua a usare questo sistema, e quindi gli age of money da 30 giorni diventano 60, 65, 80, 90, è una media. Quindi vuol dire che sul vostro conto corrente esisteranno soldi in attesa di essere spesi in un tempo molto lungo. Ad esempio, il saldo delle tasse. Il saldo delle tasse, se siamo stati bravi, giace sul nostro conto per 6 mesi. E quindi, opportunità, posso andare in banca e dire al, a chi cura gli investimenti, dire, io ho questa somma, o una parte di questa somma e sono sicuro che per sei mesi non mi serve, perché ho, ho dato ad altri soldi il lavoro per altre cose. Facciamoci qualcosa, qualcosa di grande, qualcosa di piccolo, non importa, questo dipende dal vo dalla vostra attitudine a gestire questi strumenti, ma anche se fosse qualcosa di poco, sarebbe comunque un qualcosa di poco a cui puoi dare un altro lavoro in seguito. Perché nel momento in cui io acquisto alcuni titoli, per esempio dei fondi, e poi quando li vendo scopro che ho fatto che so, il 2%, è un 2% che è a cui assegnare un altro compito. E quindi avvicinarmi a un altro obiettivo, il computer, la vacanza... Il, è uscire dalla logica delle tasse dell'anno prima, eccetera, eccetera. In tutto ciò, però, la soddisfazione più bella è quella proprio relativa agli F24, perché quando arriva l'F24 dal commercialista, dopo un po' di F24 pagati, inizierete a guardare il PDF, leggere distrattamente la cifra che c'è scritta, guardare il budget che avevate previsto, non solo spostare la cifra in eccesso, pagare l'F24 con enchalance, con leggerezza e con soddisfazione. Ora, questa soddisfazione di questo gesto non è dovuto a un colpo di fortuna come spesso si sente dire, ah, beh, sì, tu sei fortunato, tu è, va bene a te. Non, è di, non dipende neanche da ricchezza che avete accumulato nel tempo. È semplicemente la consapevolezza di gestire correttamente l'amministrazione della vostra attività e quindi darvi degli obiettivi e raggiungerli. E io penso che per un freelance questa sia la soddisfazione a cui tutti aspiriamo. Grazie.